In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo semplicissimo ma carinissimo um, pull o maxi maglia che io ho deciso di chiamare Sara per quanto riguarda il filato ho utilizzato il filato della lana mondia linea di goletto è questa cake da 150 grammi che misura 150 metri ed è formato dal 60 cotone 25 lana vergine merino 15 per fibra il colore che ho usato io è l'833 e per realizzare questo maglioncino che però come potete vedere mi va largo, è un po' un maxi maglioncino io ho utilizzato tre di queste cake lavorando con un e il numero 5 voglio farvi vedere altre cake disponibili sempre sul sito altri colori, questi sono due colori che io trovo fantastici questo perché mi ricorda molto lecca lecca questo perché mi ricorda molto la menta quindi veramente un colore molto molto carino dicevo quindi per una taglia S tendente alla M si utilizzano tre cake per una taglia M tendente alla L4 cake per una taglia L va bene 4 cake se invece siete una taglia L tendente alla XL allora vi consiglio 5 cake in descrizione come sempre vi lascio il link al sito dove potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori per quanto riguarda questo maglioncino è semplicissimo si parte da sotto e si realizza andando a fare due motivi diversi uno lo utilizziamo da sotto fino agli scalfi che è un motivo un po' più furato e sono tre giri che vanno sempre ripetuti mentre da dopo gli scalfi fino all'altezza delle spalle ho cambiato um, motivo realizzando un altro che invece soltanto si realizza con due giri è lo stesso motivo che poi ho usato per le maniche quindi veramente questa volta un maglioncino semplicissimo da fare adatto a tutte le taglie, adatto a tutte a uh, principianti e non però una cosa molto veloce detto ciò, spero che anche questo pool vi piaccia che desiate realizzarlo e se è così poi mi raccomando come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook, un 100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 Per realizzare la nostra maxi maglia o maxi pool io ho deciso di utilizzare il rigoletto, in pre, in, precisamente utilizzerò questo che è il colore 833, bellissimo, e vi dico già che lavorerò con un centro numero 5. Ora, dovendo uh, essere un um, pool più largo del solito, anche se lavorerò con un centro numero 5 io monterò 117 catenelle, qui ho un piccolo campione, però vi dico già che queste 117 catenelle mi permetteranno di avere un totale di larghezza di circa 88 uh, centimetri quindi mi raccomando per chi lo deve fare ancora più, uh, deve fare una taglia più grande quindi M o L per una taglia M, uh, visto che la lavorazione andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3 di andare a aumentare di almeno 3 motivi quindi di aumentare di 9 catenelle stiamo lavorando comunque con un certo numero 9 quindi 3 catenelle passano però se volete ancora più largo andate a aumentare anche di 4 catenelle mentre per una taglia L andate da, eh, scusate di eh, 4 motivi per una taglia L invece andate a montare anche un 18 catenelle quindi 6 motivi in più rispetto a me naturalmente questo se state lavorando con lo stesso filato e con un certo il numero 5 tenete quindi presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 3 e che dovete avere la circonferenza dei vostri fianchi del seno quello che avete più grande e al un po' più grande proprio perché deve essere una maxi maglia quindi 3 cm in più Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo giro. Come io ho detto, io qui lavorerò su un piccolo campione. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la catenella di base e vado a fare una maglia bassa. A questo punto realizzo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e ricomincio da capo, andando a fare una maglia bassa. Quindi di nuovo 5 catenelle. Salto 2 catenelle entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. E devo fare questo per tutto il giro: quindi 5 catenelle salto 2 catenelle. Entrò nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle salto 2 catenelle, entro una maglia bassa. 5 catenelle. Salto 2 catenelle, entro nella terza. A fare una maglia bassa 5 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Per chiudere il primo giro, vado a fare in questa maniera: 2 catenelle, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia alta. Questo mi permetterà di evitare di dover fare le maglie bassissime e quindi di avere poi quel frutto effetto che si vede eh, la striscia diagonale quando si lavora. Detto ciò andiamo a fare il nostro secondo giro, Con... mi entro dentro l'archetto e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. Se volete potete entrare direttamente nella terza catenella, io invece preferisco lavorare in questa maniera. Quindi 2 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle archetto successivo maglia bassa e ancora 2 catenelle archetto successivo maglia bassa sto per terminare il giro prendo il filo vado direttamente nella prima maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta ho terminato così anche il mio secondo giro terzo e ultimo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta entro dentro di nuovo nell'archetto e vado a fare un'altra maglia alta e poi andiamo a lavorare una maglia alta sopra la maglia bassa e di nuovo 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e dobbiamo fare questo per tutto il giro quindi maglia alta dove abbiamo la maglia bassa 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle maglia alta dove abbiamo la maglia bassa 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle e appunto come vi ho detto si continua così per tutto il terzo e ultimo giro dopo si ricomincerà dal primo e naturalmente vi farò vedere come andare a lavorare quindi 2 maglie alte Una maglia alta sopra la maglia bassa due maglie alte una maglia alta sopra la maglia bassa quindi sto terminando il giro entro nella terza catenella che voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima quindi questi sono i tre giri che dobbiamo sempre ripetere. Vi faccio rivedere un attimo il primo giro. O vi alzate con una catenella o rientrate subito dentro e andate a fare una maglia bassa. 5 catenelle, saltiamo 2 maglie di A base, entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, saltiamo due maglie e entriamo nella terza e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi questo è il, i tre giri che dobbiamo sempre ripetere. Vi ricordo che io ho montato 117 catenelle che sto lavorando con un centro numero 5 e che la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 3. Adesso continueremo a lavorare questa, uh, questi tre giri fino ad arrivare all'altezza degli scalfi poi vi farò vedere come mettere i marcatori, come dividere e come continuare la lavorazione della nostra maglia allora sono arrivata a mettere i marcatori io ho ripetuto i miei tre giri per 12 volte e poi ho ripetuto i primi due giri quindi ripeto ho ripetuto i tre giri per 12 volte e poi sono andata a ripetere i miei primi due giri questo punto sono andata a contarmi i miei archetti piccoli e ne ho un totale di 39 quindi ne ho messi 19 dietro e 20 avanti ricordatevi sempre che quel motivo in più che avete va sul davanti perché sul davanti abbiamo la maglia che tira per via del seno e quindi è giusto andare a mettere quel motivo che abbiamo in più quindi quel motivo dispari sul davanti adesso sembra pari avanti perché 19 19 più 1 è 20 e quindi sono andata a mettere il marcatore dove ho la maglia bassa dove ho l'ultimo um, archetto sul davanti e il primo archetto dietro. Stessa cosa da quest'altro lato. Ho messo il marcatore dove ho la maglia bassa, dove ho prim il prima eh, del uh, mio primo uh, archetto sul davanti e dopo l'ultimo archetto sul dietro. A questo punto, possiamo andare a fare quindi la nostra lavorazione non più in giri di ritondo, ma in giri di andata e ritorno. E quindi andiamo sempre a realizzare le nostre 3 catenelle che sono stata prima maglia alta. Rientriamo dentro e andiamo a fare un'altra maglia alta. E procediamo andando a fare una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, due maglie alte nell'archetto di 2 catenelle. Quindi la lavorazione adesso procede normalmente. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare col successivo. Vi ricordo che questo per me è il terzo giro, quindi dopo vi farò rivedere come fare il primo giro. Quindi sto terminando il primo giro, vado nell'ultimo archetto e vado a fare le ultime due maglie alte. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e ricomincio da capo andando nella successiva e facendo una maglia alta catenella di separazione salto una maglia vado, una successiva e realizzo una maglia alta continuo così quindi per tutto il giro vi farò vedere come terminare come iniziare poi il nostro di nuovo il nostro primo giro con una base diversa quindi sto per terminare anche il mio secondo giro quindi ho fatto l'ultima catenella salto la penultima maglia alta entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta e adesso si ricomincia dal primo giro quindi di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella maglia alta nella maglia alta Maglia alta nell'archetto di una catenella quindi questi sono i due giri che continueremo a fare fino ad arrivare all'altezza delle spalle una volta fatto ciò vi farò vedere poi come sono andata a cucire e come andare a fare le nostre maniche quindi andiamo qui sotto perché qui ho la cucitura qui inizio sotto e andiamo a fare il nostro giro di maglie alte mi raccomando quando andate a fare il giro di maglie alte alla fine vi dovete trovare con un numero pari di maglie alte perché altrimenti non vi esce il secondo giro quindi vado dove ho la maglia bassa qui che avevo lasciato libera perché avevo il mio marcatore mi vado ad agganciare con l'uncinetto e io continuerò a lavorare con uncinetto, il numero 5, ma se voi volete stringere un po' andate a lavorare con un quattro e mezzo e andiamo a fare quindi le nostre 3 catenelle, che sono prima nostra: la nostra prima maglia alta. Vado a fare una maglia alta qui dove ho l'archetto, e poi una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una maglia alta nel forellino. Allora, io voglio che la mia manica sia larga, quindi per questo sto andando a lavorare in questa maniera. Se non volete che la manica venga troppo larga, mi raccomando, ogni tanto saltate di lavorare qui dove abbiamo il forellino piccolo, quindi magari andate direttamente nella maglia alta successiva, se non volete la manica troppo larga. Quindi potete optare anche in questa maniera. L'importante è che quando andate a chiudere il giro, contiate le vostre maglie alte e vi troviate con un numero pari. Quindi io continuo a lavorare il primo giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il secondo. E poi andremo a ripetere questi due giri fino alla lunghezza desiderata della nostra manica. Io farò della mani una manica lunga, quindi alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Quindi sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, vado dove ho la maglia, la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e quindi possiamo iniziare a fare il nostro secondo giro. 3 catenelle che sono la prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva, vado a fare una maglia alta quindi si lavora normalmente per tutto il giro. Mi raccomando, per terminare il giro, avrete l'ultima maglia alta qui, catenella di separazione, si entra nella terza catenella e si va a fare una maglia bassissima. E poi si ricomincia facendo appunto le nostre maglie alte. Quindi adesso continuerò la lavorazione e alla fine, vi dirò appunto quante, ma quante volte ho ripetuto i due giri. Ho terminato la mia manica ho ripetuto i due giri per 19 volte adesso andrò a fare anche l'altra manica vedete mi è venuta bella larga perché appunto come ho detto volevo appunto una maglia con le maniche larghe adesso vedrò andrò a fare anche la seconda manica e poi deciderò se fare anche alzare un po il collo sono ancora un po indecisa ve lo farò sapere però nel frattempo appunto vado a fare l'altra manica